zombie apocalypse buongiorno ragazze ciao a tutte e a tutte buon pomeriggio anzi come state? spero bene allora questo è un video per parlare un po' con voi e vi chiediamo di tutti di più allora se sentite rumori non sono in la televisione ehm... Li trovate qua in camera perché sono voluto venire qua a parlare in camera e, e niente quindi nulla mi ha appena mangiato un cioccolato che potete vedere è questo qui aspettate lo giro e questo cioccolato buono e buono tra l'altro adoro e niente quindi allora Dire. Tanto mi sono sistemando un po' la camera perché un po oggi sono stata in giro tutta la mattina come potete ben vedere e quindi non ho potuto fare molto ordine in camera mia a parte che vedete tutto l'è soddisfatto ma è perché eh, nah, veramente non ho avuto tempo di, di fare niente cioè ho solo potuto lavare i piatti ma il resto è andata a farsi benedire eh, vabbè si può stare lì quindi niente ragazze, e... poi tra l'altro non so se per... ah sì, ve l'ho detto in altri video, non ve lo ripeto qua, e... sto bene ma sapete bene che sono sempre in quel periodo lì, finché sono in quel periodo lì non posso, um, come si dice, non posso fare altro, cioè nel senso non posso fare altro, è il brutto da dire, cioè... Um, Vorrei fare un bel bagno ghiacciato al mare ma ti metterei morta assidrata, anche no. Però mm, ho in mente di fare tanti video di ginnastica, non so neanche se YouTube me li accetta. Io ci provo ma non è detto. E, però ho anche in mente di fare dei video dove faccio un po' di. no, no, squat no, perché non li so fare. Squat, come si chiamano quelli video che fai. Mm, Tipo, sì, ci siamo capiti. Come fa la fa la Saidori? La Saidori, Silvia Saidori, fa di quei video bellissimi. Tipo, videoblog con video di ginnastica. Oddio mio, che razza di, di, di rumore strano! Perché c'è la televisione troppo alta. Capite bene? C'è la televisione troppo alta e vabbè, niente. Quindi, ragazzi, mi dovrò mettere per forza la musica perché. Questa televisione è troppo alta, non si capisce nulla. Anche se ho chiuso la, la porta, cioè è la porta del. vedete che ho chiuso la porta di là? Sì, di là, ho chiuso la porta, eh, però niente. Praticamente eh, si sente lo stesso tutti i rumori di questa televisione, di questa televisione, vabbè. E eh, eh, niente, quindi che dire. Stanotte ho dormito piuttosto bene. Sì, vi metto qua, ogni volta mi dimentico di mettere il, la telecamera, non di così, ma dalla mia parte, Poi vabbè, comunque niente. Allora, adesso mi metto qua perché con la luce forse si vede meglio. Se apro la tenda si vede ancora meglio. Vabbè, lasciamo perdere il vicinato, intanto mi siedo di qua. E niente, allora ragazze mie, che mi raccontate un po' di bello? Io nulla, a parte il fatto che ehm, tra un no, po' devo prendere appuntamento da qualche stiatista, oppure farmi le direttamente, farò un macello perché mi farò malissimo, ma in qualche modo mi dovrò, mi dovrò dipilare per il mio compleanno perché non posso mica stare così. Non, eh, non eh, come si può dire... Non vi dico quanti anni ho, ma immaginatelo, perché l'ho detto già in sacchi di video, quanti anni ho. E quindi potete anche capire quanti anni ho, Già. Eh, sono nata e sono nata in questo mese, quindi capitemi bene quanti anni ho. Già, sono nata in questo mese, non vi dico il numero, chi vuole lo capisce, però sono nata in ottobre. E vabbè, e intorno al 20 di ottobre sono nata chi vuole capirlo capisce, non voglio fare l'antipatica, però non mi piace dire troppe informazioni su youtube, quindi vabbè niente, allora stamattina sono stata un po' in giro per il porto di Palau e poi niente, eh, sono brutta per forzata, anzi sono dovuta tornare a casa perché avevo macello in cucina in cucina e in sala. Mi sono fatta un po' il pranzo, ov ovvero ho preparato il mio pranzo, cioè mi sono fatta un po' di melone, ho mangiato un po', ho mangiocchiato un po' di melone col prosciutto, un, po di, un pezzo di pane, tanti pezzi di pane, perché il pane è la mia vita per me. Nel senso, se non ho il pane, ragazze miei sono fregata. Aspettate, sto registrando si sta registrando ok allora e quindi um, dicevo se non mangio pane mi viene mal di stomaco quindi ho dovuto per forza mangiare pane pane pane pane pane e poi um, nulla ragazze uh, che vi sto dicendo questa, questa televisione voi non lo sapete ma mi sta distraendo un casino ah sì quando mangio pane non mi viene mal di stomaco mangio pane a volontà insieme al prosciutto eh, al, al prosciutto sì, eh, al, al melone sto melone. poi mi ho fatto un bel caffeuccio uh -huh, come fa la Barbara D'Urso, un bel caffeuccio, e poi, eh, ovviamente, mi sono gustata un po' dei vostri video. Dopo continuerò a guardare i vostri video, ma adesso preferisco eh, dedicarmi a scrivervi delle cose sull'agenda, vi faccio vedere anche questa agenda dove è. Eh, perché non so dove messa ah Ok, eccola qua. Questa è la mia bella agendina che mi devo segnare le cose che mi, ho, che, che mi, ho, che mi sto ricordando ultimamente di dover fare. Questa, si chiama, questa agenda si chiama, si intitola, anzi, si chiama Oggi. Pianifico le mie idee. Vabbè, questo non lo so che nome è Marina Pizzobu, hai sentito in vita mia? Web, social media, marketing, dovrebbe essere, aspettate un secondo. si sì, web, social media, marketing, ok, sì, questa qua, comunque niente, non c'entra niente a quello che sto dicendo io, comunque, per farvi leggere tutto ciò che c'è, vedete? Oggi pianifico le mie idee. Nulla. Ovviamente è vuota, perché è vuota questa gente mi è stata regalata, non faccio nomi, del privacy, però questa è la mia, tra l'altro qua c'è anche questo consiglio qui per segnare fino a dove sono arrivata, quando scriverò se scriverò ma dovrò scrivere, scrivere per forza qualcosa mi serve di scrivere qualcosa tutte le mie giornate che mi organizzo e niente, questo è quanto poi ragazze mie eh, intanto qua c'è il mio Kinder Bueno che tra un po' me lo mangio non subito, tra poco neanche comunque niente ehm, quindi ragazze mie eh, il lettera me lo faccio per questo stanca non c'ho cioè voglia ragazze sarò pigra ma non, boh, non lo so se me la sento non ne ho idea boh vabbè e quindi ragazze mie tutto sommato ehm, Sto cominciando a farmi tante cose, tanti... ad aggiornare in continuazione le mie, i miei social network. Sì, lo so che vedete dei capelli sparpagliati e estra... strani, ma sto se... so sempre con la coda. Mi... mi stanca tantissimo. Poi mi fa anche male la testa, tanto tenere, i... tanto tenere i capelli troppo legati. Quindi oggi pomeriggio ho deciso di fare una copinatura un po' strampalata, un po' mezza scappata di casa. E vabbè, ci sta. Quindi niente ragazze, eh, sta il fatto che ho voglia di... di fare tanti video. Allora, l'agenda non l'ho presa solo per YouTube, non l'ho presa, me l'è stata regalata, non solo per YouTube, ma anche perché eh, devo sognare come mi organizzo le giornate, soprattutto eh, i miei pensieri, i miei stati d'animo, tutte le cose che mi riguardano la mia salute e non solo, anche quando devo prendere determinati determinate cose, cioè nel senso se mi sento male prenderò qualche medicinale ricordarmi che non lo prendo e così via quindi sono tante le cose da organizzare anche per esempio voglio farmi una pedicure me la faccio, una maschera viso me la faccio. Tutte le cose che mi devo organizzare è vero che me le segno perché altrimenti sono una sfarbolata me le dimentico. Quindi per non dimenticarmi nulla mi voglio organizzare al massimo ogni cosa che dico o che faccio ovviamente, come giusto che sia, quindi via, dopo vado a e poi vi faccio sapere se ho scritto o scritto almeno qualcosa, nell'altra agenda c'è già scritto di tutto e di più, eh, mezza piena, però quest'altra è nuova e la voglio aggiornare, mezza piena che significa quella agenda che vi ho fatto vedere mesi fa, eh, significa che quasi non è proprio finita del tutto, ma finita del tutto, però voglio di, di prendere una nuova, non è uno spreco, però mh, si dal fatto che ho voglia di, di cambiare agenda, vabbè, niente, non mi, non mi giudicate, però è così ragazze, c ho voglia di cambiare agenda, tanto perché eh, per avere più spazio, insomma, dai, non come se fosse un tempo, quindi non c'entra niente. Però per dire a voi che mi interessa cambiare agenda, punto lì. Niente ragazze, eh, io non so per quanto ho parlato, aspettate un secondo, per dieci minuti o qualche cosa, boh vabbè. Quindi non lo so, boh. Nel frattempo io decido di, di mettervi da qualche parte, ma non so neanche io dove. Aspettate un secondino qui perché non voglio far cadere certe cosine no perché qui non ci sta una mazza aspettate che vi messo vi sto mettendo storte allora questo metto di qua allora intanto qua mi sposto tutto non lo so manco io devo mettere questa roba qua metterlo di qua perché di lì non ci sta altrimenti allora aspettate un attimo che vi poggio Ok, ci state? Sì, spero di sì, che non caschiate, ok, che non cadete, non si già caschiate, vabbè, comunque, oggi non so parlare, già ve lo dico, ok, intanto sto scrivendo qualcosa che non so neanche io cosa cavolo scrivervi, scrivermi, quindi boh, non ne ho idea, questa com'è? Non lo so. Questa com'è questa pelle scrive? Spero di sì. Speriamo che scriva qualcosa. Vedete, come vi dicevo, questa questo, questa agenda è vuota, molto vuota. Tutte panchine polite. Allora, intanto, qua cominciamo. Già. A... sto già scrivendo qualcosa. allora. Cosa che ho fatto ieri o avanti ieri? Non mi ricordo. Cos'è oggi? Oggi è già 15. E non ho scritto le cose che ho fatto la settimana scorsa o addirittura oggi. Boh, vabbè scriverò direttamente che ne so Ops, questa sta cadendo mi devo mettere in modo da non allora mi avvicino e mi avvicino mi sa che non mi vedete voi aspettate un secondo che mi metto meglio ok così forse mi vedete dunque dunque dunque Allora... No. Un attimo solo. Scusate ragazzi, scusate un attimo, allora Siccome questa penna non scrive la mazza Sto provando con un'altra Allora Cos'altro? Non scrive comunque, mettiamo bene. Mi tocca prendere per forza una penna che ho nel mio, nel mio astuccio. Non lo so dove non ce l'ho. Questa non una mazza. Vediamo. Ok. Finalmente, forse ho dovuto fare di più. Cioè, ho dovuto prima chiuderla per aprirla, vabbè. Allora... Manicure, pedicure, poi vabbè, altre cose che non c'entrano niente. però, le, scritte, però le, lo, le ho scritte lo stesso. Ho scritto Macedonia perché, se voglio farmi della Macedonia, è importante bere acqua. voi direte: ma che cavolo! Ti scrivi le, le cavolate che mi servono a me per indurmi a bere di più acqua, a fare più cose che non faccio sempre normalmente durante le mie attività quotidiane tipo per l'acqua ne bevo poca e non va bene poi Fare ginnastica, prendere e fare ginnastica, cosa che non la faccio quasi mai. Cioè la faccio solo quando mi va a me, quando me la sento io che mi fa meno qualche cosa. O tipo se no prendo un medicinale antidolorifico, cosa che è sbagliata, perché fare... si può fare benissimo attività sportiva, anche fatta da sé in casa, basta guardare un tutorial su YouTube, ma io col cavolo li guardo quindi... ai, ai, ai, ai, ai, e mi duole Tutto mi devo sempre lamentare, vabbè si sa che non sono perfetta nessuno è perfetto nessuno è nato perfetto ho imparato però nessuno è nato dicevo appunto nessuno è nato perfetto ho imparato o, o è nato nessuno ha imparato però bisogna sempre per forza fare così cercare di autogestirsi e autodisciplinarsi che non è facile però bisogna farlo poi non mi ricordo ma no, già no, non mi ricordo cosa sto scrivendo adesso. Ah sì, prendo la pagina elastica, poi. Ehm... E vabbè, il resto arriverà dopo. Perché non mi ricordo più. Ah sì, ecco. Leggere qualche libro che non basta anche quello, qualche libro a culturarsi voglio dire, capite? A culturarsi. Ecco qua, vabbè, che io non sono al massimo della... <ride> mi dire perché io non sleggo molto, mia non è quella che leggevi, mi fa più scarpe a capello quando legge se le devo ora i libri, io non sono tanta forse quando ero adolescente leggevo di più, adesso me ne strafrego e non va bene, lo so e niente, è la cosa posso fare fare qualche passeggiata in più che non gusta, ma quella la faccio sempre però la tengo a fare passeggiate passeggiate e va bene qualcosa l'ho scritta per oggi può andare da altro non mi ricordo più Devo guardare la lista di quello che ho scritto avanti ieri ma boh. vabbè vedi cure, bonicure e, e via ti scorrendo non sto qua adesso a guardare Comunque, qualcosa l'ho scritto, doveva essere be va benissimo così. Aspettate che vi faccia vedere un po' cosa ho scritto, ragazzi miei. Ops, mi stavo facendo vedere altre cose che non mi riguardano. Vabbè, il letto, vissale. Vedete cosa è scritto? Allora, manicure pedicure Macedonia, che sarebbe quella, cioè la frutta, mangiare della frutta fatta a Macedonia per non farla andare a male, se qualcosa va a male, cioè, nel senso se. Qualcosa sta so, prendere a male, farsi della, della buona Macedonia frutta, bere tanta acqua che non guasta mica. Prendere e fare della buona ginnastica, vabbè, fa, leggiamo come ho scritto che è meglio Prendere e fare ginnastica, ok? Poi ci siete. Spero di sì. Che non siete, andati, andate via. O oh, andate via, leggere qualche libro, ok? Top! Poi fare. Eh, qualche passeggiata all'aria aperta e, vabbè, e il resto me la dovrei andare a leggere quello che è scritto perché non mi ricordo una mazza però vabbè ci siamo capiti tutto sommato tutto lì sta il fatto di essere più automotivate, più sprint più, più di avere voglia di fare più cose, capito? ecco questo qua, ora chiudo e siamo a posto Nulla ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto, dove allora vi ho appoggiato perché non so bene come mettervi se no. E niente, in quest'altro quadernino ci scrivo non solo qua di YouTube, ma anche in questo, C'è un altro qua, in un'altra agenda che non sto tra le poi, se no ne scende via tutta la libreria, i libri o quello che è. E qua ovviamente ci metto tutte le cose che devo fare. Eh, che penso, i miei stati d'animo anche quando sono triste, i miei pensieri tutto quello che mi viene io butto qua giù E come organizzare tutti i miei pensieri anche quando mi viene una cosa da fare che non devo fare la scrivo qui, così mi sfogo e non la faccio se viene qualche pensiero da fare, cioè come si dice in gergo dire qualche cosa da fare, non la faccio perché okay, la scrivo qui, poi la cancello e mi ricordo che l'ho scritta qui però ho detto, devo fare questa cavolata, mi conviene farla. E non la faccio. Punto. Perché se faccio quella cavolata me ne pento. Tipo voglio comprare una cosa e forse una cosa che non mi serve. Non la faccio perché so che ce l'ho già. Anche questo mi serve autospronarmi e autodisciplinarmi che certe cose non vanno fatte. Perché se le cavate le facciamo poi ce ne possiamo pentire. E a ogni, a ogni cosa c'è una... Co a una Cosa? Cioè, come si può dire? Oh, scusate, a ogni azione aiuta, non ci facevo dirlo, a prendere, a parlare, a dire cosa dovevo dire. Cioè, a ogni azione c'è una conseguenza, ecco, oh, buonanotte, non ci riuscivo. Comunque, ah, ci siamo capite, mi sono spiegata, non riuscivo a dire le, le, la cosa più, cioè, a specificare cosa dovevo dire. Comunque, ad ogni azione c'è una conseguenza. Comunque... Ehm, sì ragazzi è la verità eh, Bisogna sempre stare lì a, a capire quello che è sbagliato E quello che non è sbagliato Perché a me non me lo dice sempre Guarda sempre quella cavolata lì Poi te ne penti o te ne faccio pentire io Giusto Hai ragione eh, Un bacio a mia nonna se vedrà questo video Ma non credo Perché Lei no, non è che non gli interessa eh, Se io faccio vedere io Perché me lo chiede Se no non, non non credo che sia molto interessata a guardare i video miei. Forse lei preferisce guardare anche i vostri video, non ho idea. Comunque ogni tanto vi guarda anche a voi, perché vi faccio vedere io a voi i, a, i, i vostri video. E niente ragazze, a proposito un saluto da lei che vi saluta sempre, eh, perché vede i vostri video mh, dalla mia parte. Nel senso che quando mi viene col telefono in mano dice che stai guardando di bello? E... Eh, per qualche mezz'oretta mezz qualche, qualche o so, qualche minuto in più si distrae per vedere i vostri video. E niente grazie. questo era tutto. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like e di supporto, un commentino e niente. Io vi faccio vedere il mio outfit perché non l'avete ancora visto. Eccolo qua, il mio outfit. Perdonate ancora il disordine questo è il mio outfit della, eh, della settimana che ancora eh, c'è cioè nel senso mm, non è che non ho cambiato ho cambiato in, in due fasi solo che adesso sono il ciclo e mi devo di cambiare di nuovo però per adesso non ci penso a cambiarmi perché ho già fatto i cambi ieri e avanti ieri nel senso mi ho fatto cioè ieri e avanti ieri eh, però ero molto stanca, e distrutta, ero assonnata, poca voglia di fare niente quindi mi sono un po' lasciata andare. Ma anche i capelli, tra poco, li lavo perché fanno veramente, non vi dico cosa. Non voglio dire, non voglio essere volgare, però sta lì il fatto che fanno veramente niente. Pietà, fanno schifo, cioè, non lo voglio dire, ma ormai l'ho detto. <ride> Questo è quanto. Quindi, queste sono le mie Ops, le mie Nike. Vedete che sono le mie Nike. Ecco qua, Nike. E eh, questo è il mio outfit bellissimo che adoro. Con questa maglia bella, bella, bella, bella. come Vedete? Capelli che vabbè. Lasciano il tempo che trovano. E nulla. Bene, ragazzi. Io adesso vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato, per avermi supportato, ma soprattutto sopportato. E noi ci si vede, alla prossima. Ciao! Like, mettere la campanella e seguitemi in ogni mio video che faccio. Ciao!